Benvenuti in un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui vado a spiegare alcuni concetti che possono risultare fondamentali per chi comunque non ne ha conoscenza per dare quelle basi e consolidare quelle basi necessarie per imparare quella che è la libreria React, o comunque concetti, processi di utilizzo comune all'interno dello sviluppo della programmazione con JavaScript. L'argomento della lezione di oggi è Format, che ci permette di ritornare dei numeri formattati in modo corretto secondo quella che è la dicitura standard in base a... Eh, variabili quali lingua, tipo di moneta, unità di misura già formattate e già dotati del, dell'unità di misura magari corretta o comunque della moneta corretta. L'esempio più semplice ovviamente è quello della moneta, dove andare a dare e eh, mostrare i prezzi in maniera corretta formattati nel modo giusto eh, è fondamentale, soprattutto quando si parla di denaro è importante essere molto chiari. Ed è qua che int.numberFormat ci permette di ritornare delle istanze formattate nelle maniere corrette. Per formattare e ottenere questo risultato non abbiamo bisogno di fare altro che dire che const.price, facciamo anche già così console.log di price, sarà uguale a new, perché utilizzeremo, stiamo creando un'istanza a partire da una classe. Quindi int, number format e abbiamo diverse opzioni. Il primo è di definire quella che è la lingua corrente. In questo caso utilizzeremo quella che è semplicemente quella tedesca, il re degli euro e poi gli passeremo un oggetto di configurazione in cui avremo style che definisce lo stile di quello che abbiamo bisogno di ritornare, quindi currency, che sia una moneta e diremo che la nostra currency sarà proprio ero 1 eur dot format e gli passeremo il nostro numero. Andiamo a salvare e vediamo che abbiamo ottenuto esattamente il risultato che ci aspettavamo, già formattato e già munito di euro. Volessimo trasformare questo in yen, quindi eh, passare alla moneta yen ci basterà cambiare questo valore passando JP è qua passare, semplicemente GPI vado a salvare e ottengo il corrispondente in Yen già formattato nella maniera corretta. Ovviamente ho altre possibilità, qualora appunto volessi andare a avere un return con dei caratteri specifici per una certa lingua, ecco che posso andare a ottenere anche questo risultato, in cui vuol dire che const. Special number, number uguale, vado a dirgli che ho un new int dot number format e gli vado a passare semplicemente il primo parametro che indica diciamo, la località eh, dal quale partire nella mia conversione. Quindi in questo caso andrò a passare ar e g dot format number e gli passerò il mio Number. In questo modo otterrò questa dicitura, magari se andassi a console.logare special number, otterrò questa dicitura dove utilizzerò direttamente i caratteri eh, utilizzati all'interno de dei paesi che parlano comunque la lingua eh, araba. Ovviamente ho altre possibilità, come nel caso di questa cosa che sto copiando. E che mi sono preparato perché ovviamente, è impossibile sapere la memoria che mi permette di avere un return con dei caratteri con il sistema decimale cinese e questo è molto importante qualora stessimo sviluppando qualcosa che deve essere cross funzionale diciamo ecco cross country o un'altra possibilità che è quella di andare a lavorare sulle unità di, di misura in cui vado a dire che const così unità Unity facciamo, facciamo prima è uguale a new int number format dove questa volta dobbiamo passare quella che è ad esempio il paese a cui si fa riferimento per un unità di misura e andare a dire semplicemente di nuovo con un oggetto di configurazione di che cosa abbiamo bisogno quindi style che sia un unità di misura, quella che è l'unità, di liter è il modo in cui vogliamo eh, mostrare la nostra unità. Noi mettiamo long in modo che avremo la dicitura completa. Andiamo ad avere dot, dot, format e gli passiamo ancora una volta il nostro number, console.log di, di unity. E otteniamo che questi sono esattamente i nostri eh, litri, 1200 eh, litres. Abbiamo già questa unità di misura preimpostata, molto molto importante. Se io qua andassi a sostituire e avessi PT, PT, e qua posizionassi sempre unit e chilometer per andassi a salvare ottengo esattamente questo tipo di dicitura che mi aiuta ad avere una formattazione molto chiara non passo unit display salvo e ho chilometri orari scritto con la classica dicitura